Oh Cristo no vabbè Qua è, roba, eh. qua è solo sdrogo eh. Oh Aspetta Arriva Che cazzo Ma perché la so? Perché è uno scrotto <ride> <'entra> un Cazzo <ride> La terza palla La terza palla Oh vabbè io direi di finir da qua Ok anch'io Addio stronzo Morite troiette oride bastardi nico ciao stronzi ciao bastardi alla prossima avventura solo che zamp iscrivetevi al canale di di peppo al canale anche di nico zamp97 aspetta questo scroto mi vola mi vola il personaggio guarda una scrota vola cittane cheater con un simone sbroghezzandio vi saluto iscrivetevi oh. al suo canale simo2968 ah se uscito dal culo lo scrotto <ride> <ride> io la chiamerò la l'avventura dello scroto <ride> <ride> sai il titolo del video pare senti, tipo quando ti pollano le palle hai le palle mongolfiere no ah, aspetta ce l'ho un pochino nel, nel ginocchio Addio merda.